Miglior comproro Roma, miglior comproro Milano, miglior comproro Torino, miglior comproro Italia. Come capire qual è il miglior comproro della tua città? Tutti dicono di essere il miglior comproro. Nessuno dice io sono così così, i miei concorrenti sono meglio. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, è come chiedere all'oste com'è il vino. Quindi non ci possiamo fidare delle pubblicità, questo è chiaro no? se leggi miglior comproro della tua città non è una pubblicità credibile magari è vero ma non lo sai perché lo dicono tutti quindi come capirlo parti dai clienti che sono stati lì parti dalle recensioni Ha delle recensioni a supporto di questa cosa ci sono dei clienti prima di te che sono andati in quel negozio e si sono trovati così bene che hanno deciso di sprecare un po' di tempo della loro vita per scrivere qualche riga di recensione e mettere le stelle. Magari possibilmente 5 stelle, se si è trovato bene. Se ha tante recensioni positive, ci sono buone probabilità che sia davvero un buon comproro. Non sappiamo se è il migliore della città o meno, ma non ci importa. Ci importa trovare un comproro affidabile, un comproro che mantenga le promesse che fa e non c'è nessuno strumento migliore alla tua portata delle testimonianze. Uno strumento che tu hai, legale, per vedere se quel comproro quantomeno è a norma di legge è il registro dell'OAM. L'OAM è un elenco dove ci sono elencati e registrati tutti i comproro che hanno seguito delle procedure e hanno tutti i documenti in regola e si sono iscritti a questo registro. Se non è su quel registro Quel compro non è assolutamente affidabile perché non sta neanche operando entro i termini di legge. C'è un problema. Le società che, che gestiscono i compro oro molto spesso non coincidono con i marchi come ad esempio la mia. Oroetic è il brand dei compro oro, ma la società che c'è sotto si chiama DavaLSRL. Quindi se vuoi cercare la mia società sul registro dell'OM dovresti cercare DavaLSRL. Come fai a capirlo? Se hai un po' di pazienza, in fondo al sito tu vedrai la ragione sociale a cui è appoggiato il sito e quindi Oroetic, e capisci il nome della società. Non tutti i siti riportano il nome della società, è un'operazione un po' scomoda, quindi diciamo che non è qualcosa da fare molto semplice. Ecco, quindi tornando alle cose semplici, innanzitutto controlla le testimonianze. Se ti sei trovato bene poi tu in quel comproro, a tua volta magari lascerai una testimonianza, una recensione, che aiuterà altri clienti dopo di te. Ad esempio, se vuoi vedere quante testimonianze ha Oroetic, scrivi Oroetic su Google e vedrai che comparirà la scheda di Google con i miei negozi e ogni negozio ha le sue testimonianze, le sue recensioni. Puoi andare all'interno e poi leggerle una per una. O in più, noi di Oroetic le riportiamo anche sul sito, non riportiamo quelle di Google che già trovi là, riportiamo quelle scritte a mano dai clienti, scannerizzate e trascritte, quindi troverai sia la trascrizione che la scansione della testimonianza rilasciata dal cliente che è venuto al negozio. Questo perché molte persone non hanno internet, non hanno eh, Gmail, un account Google per lasciare la recensione su, su Google e quindi per facilitare loro la questione noi gli forniamo anche la possibilità di lasciarle scritte e ne abbiamo oltre 300. Ciao!